Annalisa, Extinction Rebellion in piazza per il, lo sciopero globale, COP26, cosa ci puoi dire? Eh, beh, sciopero globale finalmente, finalmente dopo un tira in molla che la questura ha votato col si può fare un corteo, come è giusto che sia, visto che la, il Covid ormai è abbastanza sotto controllo ci sono tantissimi ragazzi, molti meno di quanti sarebbero potuti esserci se i media avessero i media mainstream per dire avessero dato rilievo a questa cosa, sui giornali oggi non c'è scritto niente, nessuno lo sa che c'è lo sciopero, probabilmente regime, questo è gravissimo e questa comunque è la prima giornata di mobilitazione che vedrà tanti movimenti manifestare e variazioni azioni di dirette a Milano a partire dalla prossima settimana perché c'è la pre quindi i movimenti, gli incontri diplomatici che preparano la COP26 a Glasgow sono gli incontri diplomatici più importanti nelle nostre vite perché là decideranno effettivamente come reagire alla crisi climatica e quindi come vivremo tutti è importante essere tutti là. Grazie.